Ciao a tutte e tutti, in questo breve video cercheremo di ricostruire le fasi principali che hanno contraddistinto l'azione dell'Unione Europea in Libia e anche ci dà la possibilità di rivedere gli eventi che hanno contribuito a limitare un'azione politica unitaria dell'Unione Europea stessa. A dicembre del 2019, eh, appena insediata la nuova Commissione europea, la, la neopresidente Ursula von der Leyen eh, aveva affermato che il suo mandato eh, avrebbe eh, puntato a eh, realizzare una commissione geopolitica che puntasse appunto al, eh, ad una politica estera, una politica di difesa oltre che economica comune a tutti gli stati. Tuttavia, se si guarda all'azione dell'Unione Europea in Libia, gli auspici della neo-presidente sembrano ambizioni molto, molto più elevate rispetto alla realtà dei fatti. L'Europa, seppur appoggiando formalmente l'iniziativa delle Nazioni Unite, si è ritrovata a far fronte a una sempre più acuta crisi tra i due stati membri più attivi in Libia, la Francia e l'Italia. Le iniziative portate avanti dai singoli paesi per la risoluzione della crisi e per una transizione pacifica e democratica, oltre a non produrre i risultati sperati, sono state molto influenzate invece dalla salvaguardia degli interessi nazionali che questi due paesi avevano all'interno della Libia. Eh, due eventi sono di notevole importanza che ci aiutano a ricostruire un po' tutta l'azione sia dei singoli paesi ma anche dell'Unione Europea il primo è il vertice di Parigi del maggio del 2018 mentre il secondo è il vertice di Palermo del novembre del 2019 se da un lato l'iniziativa la, francese eh, cercava di in, risolvere la crisi da eh, un punto di vista elettorale, politico-elettorale con... Eh, appunto nella definizione di nuove elezioni dall'altro la stessa iniziativa era molto carente invece eh, a livello di legittimità interna eh, da parte delle forze politiche libiche poiché l'incontro aveva di fatto tirato fuori molte delle componenti eh, politiche eh, Appunto in, ehm, inclusa all'interno del, del, del processo politico. Dall'altra invece l'iniziativa italiana del vertice di Palermo che puntava invece a una soluzione molto più inclusiva delle forze, delle forze politiche libiche, dall'altro invece eh, soffriva di, eh, innanzitutto eh, sembrava una risposta un po' diretta rispetto all'iniziativa francese e dall'altra eh, il. Eh, L'organizzazione del vertice stesso fatto con molta fretta e che appunto non aveva tenuto conto di molte delle dinamiche interne, anche, soprattutto agli attori esterni, è di fatto, diciamo, mh, si è di fatto rivelato un bicchiere mezzo, eh, mezzo vuoto. I due vertici tuttavia, che questo è il punto che mh, mh, ci tengo diciamo, a sottolineare, eh, di fatto però segnano una non azione da parte del dell'Unione Europea. Una nonazione che si è poi eh, si è fatta sempre più acuta dopo l'iniziativa eh, e l'offensiva del generale Haftar contro Tripoli del, dell'aprile del 2019 che di fatto ha alzato il livello di scontro anche all'interno degli stessi Stati europei. Da una parte c'era eh, appunto chi sosteneva e continuava a sostenere l'iniziativa dell'ONU e quindi eh, appoggiare il governo eh, di Serrace eh, dalla parte ovest della Libia, di Tripoli e dall'altro paesi come ad esempio la Francia che seppur formalmente appoggiando il percorso onusiano eh, informalmente appoggiava anche di fatto l'azione di eh, Khalifa Haftar queste divisioni all'interno dell'Unione dell hanno portato al, ad emergere eh, nuovi attori anche all'interno del, del tessuto europeo come ad esempio la Germania la Germania con il lungo processo di Berlino culminato appunto nel gennaio del 2020, l'obiettivo tedesco era quello di innanzitutto prendere i redini del gioco come attore neutrale, un attore che non aveva grandi interessi in Libia come potevano essere invece Italia e Francia e dall'altra parte di, avere, di trovare una soluzione politica e diplo diplomatica all'interno del conflitto. Berlino, come avevamo spiegato anche in video precedenti, eh, nonostante i grandi eh, obiettivi fissati all'interno del documento finale, non si è trasformata in, in, ehm, in risultati pratici sul terreno, tuttavia, eh, notizia di proprio alcuni giorni fa, eh, proprio l'Unione Europea ha, ehm, ha dato il via libera ad una eh, nuova missione navale proprio su anche gli input che Berlino aveva dato, una missione navale che ha eh, appunto il compito di eh, monitorare il flusso delle armi eh, via mare e, almeno da quanto eh, si dice, ma i risultati effettivi ancora non possiamo vederli, anche via aerea e via, e via terra. Tuttavia la, eh, la risoluzione della, della, della nuova operazione anche qui ha creato diversi malumori all'interno dell'Unione, soprattutto da parte di Ungheria e Austria che eh, almeno in un primo momento avevano considerato la stessa missione come l'ennesimo eh, tentativo di appunto favorire in un qualche modo eh, I flussi eh, migratori. Tuttavia, questo, eh, questa criticità è stata superata eh, agilmente da parte de, eh, dell'Unione Europea con un monitoraggio di, eh, di ogni quattro mesi eh, per appunto cercare di valutare la missione con periodi di tempo molto brevi e quindi dare anche un, ehm, un resoconto dell'effettiva dell efficienza. Eh, della missione stessa, di contro, eh, in Libia non hanno preso molto bene la, eh, le modalità della missione, soprattutto da parte di Serrage, che eh, appunto accusa eh, l'Unione Europea di eh, fornire l'ennesimo assist a eh, Haftar, poiché tutti i suoi rifornimenti che arrivano dalla Turchia arrivano via mare. E la missione, essendo prettamente navale, eh, il leader della, della Tripolitania accusa l'Unione Europea di voler favorire in un qualche modo invece i fornimenti che arrivano ad Haftar via terra, tramite il confine egiziano e via aerea, tramite il, eh, gli Emirati Arabi. Eh, ad oggi non possiamo ancora dare alcuna valutazione della nuova missione. Eh, L'Europa cerca di... Eh, giocare le sue carte in Libia che però tuttavia come sappiamo nonostante anche l'emergenza del covid-19 eh, l'emergenza libica non si arresta in termini di eh, scontri e, e, e, e contrasti tra le forze in campo ciao e al prossimo video